Ma sì, eh, allora ho conosciuto questo soggetto qui ehm, al Festival dei, dei Matti dell'anno scorso a Venezia. Eh, due anni fa. Due anni fa, fa. c'è innanzitutto un luogo terribile Venezia, per cui ero eh, già sotto il sole di maggio, cercavo una birra per dissetarvi, non se ne trovavano, alla fine andai a fare questa presentazione del mio libro con una sete con un sole a picco e si presenta. Alla fine della presentazione appunto lui, vestito più o meno così, per cui io l'avevo preso per un cameriere con velleità di cantante mm -hmm. e mi regalò gentilmente il suo disco dicendomi che aveva letto il mio libro. Allora io per gentilezza dopo circa un mese ho ascoltato questo disco, più per compiacerlo che altro, e a fulminato, ma questo, questo è... È un grado e poi l'ho googolato e ho visto che era niente meno che per Paolo Capovilla del teatro degli orrori. E lì, poi, insomma, ci siamo cominciati a scambiare un po' di pareri, considerazioni, alcune delle cose, appunto, che ho detto prima. E lui è stato un po', diciamo, in qualche modo responsabile del fatto che abbia deciso di scrivere un terzo libro, nonostante avessi detto che un dittico bastava, era più che sufficiente, eccetera, eccetera, poi, insomma. Eh... <coughs> ho scritto questo terzo libro che alla fine forse è quello che mi piace di più, tutto sommato, perché è quello meno rabbioso e anche quello meno saccente, cioè il primo è un po' un libro della rabbia, il secondo è un po' saccente in cui dimostro mm. in che modo il sapere psichiatrico è debole io voglio appunto raccontare questa debolezza psichiatrica e il terzo invece è un po' più, è un po' la sintesi, diciamo, è anche più questa, autobiografico, è forse, anche più no? autobiografico, in cui rivelo mm. più parti di me. Cioè, tu ti confidi al lettore alle, le, le sofferenze no? Del, dello psichiatra riluttante, a parte che in realtà questo lo, lo, lo esprimi in tutti e tre. Io, tutti in, tre. In tutti. Ma questo è un po' un trucco, nel senso mm. che io lo dico nell'ultimo libro, che questo è il trucco che adopera opera Emanuele mm. che a parte che è il maggiore autore secondo me di non fiction novel da cui mi ispiro. Carrera appunto adupera sto trucco per cui fa sto patto col lettore nelle prime battute dei suoi libri, racconta di sé, acchiappa il lettore e poi si permette anche di affrontare temi forti sapendo che il lettore lo seguirà. Allora siccome i miei temi sono un po' indigesti, pure io metto a parte il lettore del mio flusso di coscienza, delle mie ossessioni, delle, delle, anche dei miei attacchi di panico, tipo in un libro, sapendo poi che quando gli propongo i temi sui Cristin Croce, sulle, sul, sul rischio che l'umanità diventi un manicomio chimico eccetera eccetera il lettore rimarrà continuerà a leggere io in realtà chiesi a Piero allora quando veni al Festival dei Matti avevo appena letto il manicomio chimico no? quindi appresi che tu eri a Venezia e ho detto beh ah, caspita non capita era, era una bella occasione per conoscere l'autore e nel frattempo io avevo pubblicato il mio disco solista l'unico disco solista che ho pubblicato nella mia carriera artistica, opt-out, dentro quel disco c'è una canzone che si intitola 82 ore, che è dedicata alla triste vicenda della morte, dell'assassinio diciamo pure, eh, di un maestro elementare cilentino, si chiamava Francesco Mastrogiovanni, che fu eh, legato ad un letto, fu farmacologizzato eh, ferocemente e eh, morì, morì di in 82 ore e morì e morì, ora non ricordo quale fu la diagnosi esatta per embolia eh, con, polmonare, per embolia polmonare. Ecco. gli effetti della confessione sì, sì. pensa che eh, quindi voglio far dono a Piero proprio del, del disco ma è anche a Giovanna ricordo che c'era anche Giovanna a Giovanna del Giudice, eh, per far sapere a questi psichiatri, che ci stanno anche le rockstar, star, no? che, si che si interessano di questi temi così, eh, così importanti tutto sommato cruciali in questo momento storico, in queste circostanze, nella circostanza della contemporaneità. E... Poi da Cosa nasce Cosa gli chiesi proprio una, eh, una consulenza perché stavo scrivendo per il Teatro degli Orrori due pezzi, uno sulla contenzione, eh, proprio sul TSO in particolare, eh, perché io c'ho tanti amici che hanno subito il TSO, ne hanno subiti tanti, eh, e sono delle persone che sono completamente cambiate, distrutte, distrutte moralmente, moralmente calpestate, sono state queste, eh, queste persone, e uno sullo psicofarmaco con questo pezzo che sentite, benzo, benzo, benzo di Azzepina insomma, volevo da, da Piero un consiglio un consiglio giusto per evitare di scrivere delle stupidaggini dentro, dentro le canzoni, da cosa nasce cosa siamo diventati due amici eh, fraterni, ora quando vengo a Roma non, manco, non manchiamo mai di trovarci quindi sono, sono felice anche perché poi attraverso Piero attraverso Giovanna del Giudice eh, ho conosciuto il forum Salutamento con l'ultimo disco al Teatro degli Orrori abbiamo aderito alla campagna contro la contenzione e a me piace molto questo coniugare il, la musica, nel mio caso comunque l'arte in genere con la politica quella che prima ho cercato di definire la buona, la buona politica che è la cittadinanza attiva, che è la politica che si fa ogni giorno, non volgere lo sguardo da un'altra parte di fronte ad una prevaricazione. Per me la politica è questa. Non, più che la partigianeria ideologica e lo dico da comunista che sono perché eh, sono, sono anche iscritto al partito io, dirti, no? faccio delle cose anche con il partito quindi... però insomma la buona politica la si, fa, la si fa proprio così la si fa non soltanto scrivendo i libri ma leggendoli